Buongiorno a tutti, benvenuti a questo evento su disabilità, famiglie e discriminazioni. Sono qui insieme a Marco Bertone dell'Associazione Volonbright e giornalista, che ringrazio per la sua presenza. Grazie a te Stefano per avermi invitato, sono molto Orgoglioso, felice ed emozionato di essere qui, è la mia prima volta da relatore al del libro, sono sempre stato guida cronista, quindi mi fa immensamente piacere soprattutto parlare di una tematica a me molto cara come quella della disabilità. E soprattutto anche molto importante perché molto eh, forse day. se ne parla poco. <ride> se ne parla, ma non sempre se ne parla nel modo corretto, spesso si sì, hanno eccessi sia da una parte che dall'altra, se ne parla però bisogna sempre parlarne perché è un tema che riguarda, può riguardare tutti e tutte devo portare i saluti di Luca Trapanese eh, che purtroppo oggi non può essere presente perché ha la febbre, una febbre molto alta ieri l'ho visto e mi ha chiesto di portarvi i suoi saluti e la sua vicinanza eh, in collegamento invece ci sa eh, Francesco Cannadoro che adesso credo che la regia lo mandi in collegamento ciao francesco ciao a tutti buongiorno. tutto bene bene bene volevo presentarvi francesco allora, luca lo conoscete già è il papà di alba e francesco invece è il papà di tommaso eh, lascio la parola a marco <ride> grazie, grazie Stefano Grazie. Uh, innanzitutto piacere di conoscerti Francesco non uh, ci vediamo per la prima volta adesso non so se tu riesci a vederci Sì, io ho un'inquadratura generica del oh, palco oh, oh. Sì. ok ok perfetto e non ti conoscevo prima anche dell'invito di Stefano quindi ho avuto modo anche di conoscere quello che fai sui, sui social, su Instagram su Facebook insomma allora io partirei, l'unica cosa che ci accomuna noi tre Stefano, me e, e Francesco è che il fatto che parliamo di disabilità però noi personalmente non abbiamo una disabilità almeno in apparenza quindi anche secondo me è interessante capire il punto di vista e eh, avere una discussione fra comunque persone che vivono la disabilità da vicino in modi diversi che però non la, ce l'hanno direttamente quindi partirei dalle esperienze personali di ognuno di noi Uh, io ovviamente mi metto in coda non se Stefano è d'accordo inizierei da, da Francesco ovvio quindi Francesco se, facciamo finta che noi non, sap non sappiamo nulla di te raccontaci come hai incontrato la disabilità nella, nella tua vita ma eh, io ho incontrato la disabilità nella mia vita tramite mio figlio fondamentalmente io ho un ritorno della mia voce nelle orecchie pazzesca non so se arriva, non dipende so dai vostri microfoni. Se i tecnici dicono che in collegamento c'è un ritorno fastidioso, non so se... Probabilmente sento la mia voce tramite i vostri microfoni, questo potrebbe essere il... Può essere. Noi proviamo a staccarle o magari la regia potrebbe abbassarli. Vabbè, io intanto parlo, pa pa no. facciamo così. Noi ti, sent uno. ti sentiamo bene. <ride> ok io ho conosciuto la disabilità tramite mio figlio quando sono diventato padre Tommaso ha fra otto anni a luglio è del 2014 e nel 2016 quando ci è stata data una, una conferma più o meno precisa di quella che era la, la situazione ho, ho aperto un, un blog inizialmente solo su Facebook poi diventato un sito, una pagina Instagram, all'interno della quale semplicemente sfruttando quella che era un po' la mia passioncella per il racconto leggero, cercavo di radunare più persone che ne sapessero più di noi sulla disabilità, no, perché in Italia la disabilità è particolare, ecco, poi entriamo nei particolari, adesso mettiamo così, è particolare affrontare la disabilità in Italia sotto tanti aspetti, quindi io e mia moglie ci siamo visti un attimino persi e dispersi. Eh, nel, nel frattempo in cui mi, mi raccontavo la cosa si è un po' allargata e adesso ho la fortuna di fare come, come mestiere il divulgatore rispetto a, a questo tema. Eh, la, la disabilità secondo me, la cosa bella, ecco, la butterei su questo, la, la cosa bella da quando ci sono i social è che a parlare di disabilità sono i diretti interessati quindi che siano i caregiver, quale sono io, o che siano eh, i disabili, e da quando sono i diretti interessati a, a trattarla, a parlarne, è cambiata in maniera devastante la narrazione, no? ci si è allontanati tantissimo da retorica e pietismo che prima erano ovunque, no? il media principale quando si parlava di disabilità in televisione no? si parlava solo o di eroi o di incredibili sofferenze, cioè non c'era una via di mezzo no? o soldati decorati, anche se non è vero, o soldati decorati a cui era stata affidata la battaglia che solo loro potevano portare avanti o persone, o gli ultimi del mondo che bisognava stare attenti a non calpestarli. In realtà io sono convinto che la disabilità con tutte le sue sfumature e sfaccettature sia una delle cose che ti può capitare nella vita. Non è certamente una delle cose che qualcuno sceglierebbe nella maniera più assoluta e come una delle cose che ti possono capitare nella vita può essere affrontata in un modo o nell'altro. Non, non è un fatto di affrontarla e vincerla, semplicemente affrontarla e andare avanti tu. Può essere fatto in un modo o nell'altro, come tutte le cose che ti capitano nella vita puoi farcela o non farcela a prescindere che tu sia caregiver che tu sia disabile quindi io la mia narrazione parte dal presupposto che eh, non ci sono eroi non ci sono esseri mitologici ma e non ci sono neanche eh, poveri ultimi del mondo ma semplicemente persone a cui è capitata una cosa e nel bene e nel male con le loro forze finché ce la fanno e come possono la affrontano, né più né meno, questa è la mia visione della, della disabilità, molto terrena. Perfetto, grazie, grazie Francesco, allora ribalto la domanda a Stefano, tu come hai incontrato l'argomento e come ti sei avvicinato? Io andavo all'università, università di informatica, e un caro amico, ecco, che ho conosciuto proprio lì mentre, mentre studiavo, io facevo il secondo anno di informatica, lui faceva il primo e, e ci siamo conosciuti. E lui si chiama come me, è paralizzato dalla schiena in giù, e però ha sempre avuto una voglia impressionante di vivere e soprattutto di studiare mi ricordo le, le giornate passate con lui al pomeriggio a, a studiare matematica analisi matematica che era comunque un esame molto molto tosto per si sente io non... si sente si sente si sente si. <ride> E, sono state, e anche informatica quindi sono state comunque delle belle giornate passate insieme e lì ho capito che in realtà la disabilità eh, ognuno ha una disabilità comunque perché eh, tutti quanti abbiamo delle, delle mancanze in qualche modo che non sono solo a livello fisico ma anche a livello di, di ragionamento penso che eh, la disabilità non è una malattia la disabilità è solamente un nostro modo di essere e c'è chi eh, fisicamente come nel caso di, di Tommaso e di, e di Alba quindi Alba eh, ha la sindrome di Down eh, ad esempio però hanno un loro modo di esprimere le loro emozioni, di esprimere la loro vita, eh, aiutare queste persone e soprattutto includerle in un, eh, in un contesto di gruppo classe, eh, è una cosa che poi ti dà tanto, perché lo sanno darti tanto, eh, lo sanno anche solo con un sorriso darti, ecco perché mi piace molto, ho visto ho visto il, il video di tommaso due giorni fa molto bello e mi sembra che avata a bologna se non erro è molto bello e mi è piaciuto un sacco perché esprime il suo essere in vita esprime la sua voglia di vivere e, e, penso, e penso al, al titolo ecco, di, di un romanzo che ha scritto come ultimo luca Luca Trapanese, le nostre imperfezioni. Tutti quanti siamo imperfetti, eh, chi in un modo, che in un altro. E la cosa importante è quella di saperci, saperci accogliere, saperci, saper condividere la nostra vita, ma soprattutto le nostre diversità, che devono essere viste come unicità del nostro essere. È bella la parola unicità, è una parola che, che ha anche detto Drusilla nel, al Festival di Sanremo durante il suo monologo. L'unicità dell'essere, noi tutti dobbiamo essere coscienti di essere imperfetti perché nessuno è perfetto in questo mondo e, e quindi siamo unici e questa unicità rende le positività di questa società grazie Stefano e, um, ovviamente bisogna fare come posso dire uno sforzo da parte di tutti C'è cioè bisogno di uno sforzo da parte di tutti per considerare poi le imperfezioni di ognuno e poi queste unicità fanno sì che siamo comunità no? messi tutti insieme e qui vengo a, alla mia esperienza personale io durante banalmente il mio corso di laurea in servizio sociale ho fatto una, un tirocinio in, in una grande casa, eh, all'epoca venivano chiamati centri di riabilitazione, comunque per disabili, disabilità, persone con disabilità gravi e gravissime, e da lì poi il mio percorso si è spostato sulla comunicazione e sul giornalismo e ho conosciuto qui a Torino appunto questa associazione con cui Dopo 13 anni ho ancora il piacere di collaborare che si chiama Volumbrite e che è anche partner nell'organizzazione di, di questo evento. E Noi eh, diciamo che nella nostra, nel nostro percorso che è, era principalmente lavorativo perché poi noi siamo un gruppo fatto da persone con e senza disabilità noi abbiamo due nostri colleghi Lillo è il nostro presidente Mauro con la polo, con la polo rossa, ma c'è anche Federico con la videocamera. Quindi siamo un gruppo di persone, ragazzi e ragazze con e senza disabilità, che lavorano assolutamente alla pari per promuovere un linguaggio il più possibile moderno e anche accattivante, seguendo un po' anche quelli che, quelli che sono gli esempi come Luca Trapanese e come Francesco Cannador che è qui con noi. Ed è proprio questa dimensione, loro sono bravi no, a dare questa dimensione della quotidianità, nel senso non c'è solo straordinarietà come ad esempio nelle gare paralimpiche le medaglie d'oro e non c'è una dimensione solo di sofferenza che in realtà ci sono, ma non è solo questo, come insomma tutti, anche tutte le persone, c'è una quotidianità ed è quello che cerchiamo di fare nel nostro lavoro quotidiano di, di comunicazione con la con l'associazione Volumbrite. Adesso che abbiamo fatto il giro, diciamo, di, di presentazioni, siamo entrati un po' nel vivo, passerei un po' a quello che è il focus della, del nostro incontro, sono, che sono le famiglie e sono le discriminazioni. Abbiamo due famiglie diverse, ma entrambe molto significative, come quella di Francesco e come quella di Luca. Quella di Francesco è una famiglia formata da un marito, una moglie e un figlio, Luca invece è un papà single che ha adottato Alba eh, che è una, appunto una bambina con sindrome di Down e adesso la sta crescendo e sta eh, documentando il suo percorso sui social e sui suoi libri. Allora Francesco ti chiederei eh, secondo te di entrare un po' a fondo nel concetto di famiglia e di descrivermi un po' qual è il tuo pensiero sul concetto di famiglia, cos'è per te una famiglia? Ma, eh, la famiglia, guarda, io ho scritto, ho scritto nel, nel, nel mio ultimo libro c'è una frase che viene pronunciata da, da, da Tommy in realtà perché eh, nel mio ultimo libro parla Tommy che è eh, famiglia, un gruppo di persone che insieme superano le cose no? e io credo che fondamentalmente questo sia la famiglia eh, un, un gruppo di persone che insieme aiutandosi, ma non è una cosa che mh, spesso, spesso si pensa, almeno si dice, comunque poi qualcuno lo penserà ed è giusto che lo pensi, che, ehm, per, fa, che per, per tenere insieme le cose, una coppia, una famiglia, ci va eh, impegno, ci va sacrificio, secondo me nì, nel senso che sicuramente la famiglia è una, una bella piantina che va curata, ma le, secondo me le famiglie che funzionano meglio sono quelle dove l'impegno che tu ci metti non è che lo senti troppo, cioè ti viene naturale, quindi è vero che una, la famiglia è una piantina che va curata però è una cosa che ti deve venire naturale perché nel momento in cui tu senti l'impegno di avere l'impegno forse c'è qualcosa che non va, quindi eh, almeno dal mio punto di vista eh, quindi sì, la, la, la famiglia secondo me è questo, poi io, io sono cresciuto nelle comunità alloggio per minori eh, proprio lì a Torino io sono torinese di, di, di nascita, quindi la, la mia prima vera famiglia è quella che ho adesso, no? la mia prima vera famiglia è quella che mi sono costruito, quella che ho imparato a, a, a curare, ho imparato a curare grazie alla, alla mia umiltà di voler imparare a farlo, perché io non ero assolutamente capace, mia moglie invece sì, lei mi ha... Ha dato l'esempio di, di, di come si fa di, di come è bello avere una famiglia e di come è bello anche tenersela. E di come una volta che tu percepisci tutto questo bello, poi ti viene naturale essere ciò che serve alla tua famiglia. No? Perché non è che poi eh, questa cosa va contro il fatto che eh, il papà fa questo, la mamma fa quello. No, ognuno è ciò che serve alla propria famiglia, ogni famiglia è diversa, ogni famiglia si incastra nel modo suo. Quindi, eh, quindi boh, per me. È... Famiglia. Il mio concetto di famiglia è bene o male questo. Ecco, è legato a questo, ti vorrei chiedere ancora questa cosa, che poi è una classica cosa che si studia anche nel corso di laurea per assistente sociale, banalmente, quando si parla di disabilità. Com'è stata la vostra reazione alla scoperta di una disabilità grave, come quella comunque a Tommy? Sì, eh, beh, Tommy, tanto perché prima ho, ho mancato di dirlo, così magari per i presenti Tommy ha, non ha diagnosi, però ha una tassia cerebellare, quindi eh, il cervelletto atrofizzato, con condizione degenerativa, quindi eh, insomma perde competenze, prima vedeva, adesso non vede, prima mangiava, adesso ha la PEG, insomma questa è la sua, la sua situazione, e noi quando ci è stato presentato il conto, diciamo, eh, abbiamo reagito in due maniere diverse la mia reazione principale è stata quella del che palle ancora a me il primissimo secondo no? io non, non vedevo l'ora di avere la mia famiglia di poter dimostrare ai miei genitori che bastava poco, bastava volerlo, bastava esserci e in quel momento lì invece mi sono ritrovato a dover affrontare una sfida ancora più grossa di quella che pensavo fosse facile da affrontare e quindi la mia primissima reazione è stata no, ancora a me, perché? Perché a me? No, è stata egoi è egoistica la mia primissima reazione e... mentre quella di mia moglie eh, è venuta fuori un po' più a lungo termine è stata di negazione mia moglie si è buttata sul lavoro il primo anno il bambino praticamente io lavoravo di notte di giorno stavo con il nostro figlio e di notte andavo a lavorare mia moglie lavorava di giorno e quindi e per, il, per il primo anno quasi i primi 10-11 mesi per mia moglie è stata negazione si è buttata sul lavoro e via e poi a un certo punto si è resa conto che eh, io facevo la guardia notturna quindi prima o poi avrei preso un palo in macchina se di giorno stavo sempre con Tommy di notte sempre al lavoro e si è resa conto che il suo posto era, era accanto a noi e abbiamo cominciato ad organizzarci poi diversamente e eh, dopo un periodo iniziale di eh, appunto com'è che la dobbiamo sfangare questa cosa, come facciamo perché in Italia oltre al fatto che eh, c'è poco, però quello che c'è, perché qualcosa c'è, non, non viene comunicato, quindi eh, spesso e volentieri oltre a quello che non c'è c'è anche quello che ci sarebbe ma nessuno te lo dice, quindi nel momento in cui tu eh, cominci a entrare nella dinamica che ti devi muovere tu, eh, questa cosa qua poi viene fuori da sola no? Ti fa ti fa muovere ovvio non viene fuori a tutti spesso mi chiedono concludendo spesso chi ci segue perché poi quando fai un percorso social se è seguito vieni tra virgolette anche un po mitizzato no cosa che, che, che non realistica poi nella realtà da ah, come fate a non mollare mai a essere così incredibili eh, non è vero che non moliamo mai, perché molliamo due volte alla settimana per dire, <ride> quindi non è la, la disabilità, quella la disabilità è così, cioè affrontarla, moliamo eh, due volte alla settimana, e poi io credo che cinicamente, cinicamente, molti dei miei pensieri sono cinici. Io credo che non c'è né un pulsante né un metodo. Semplicemente io nella vita ho imparato che per qualunque cosa, dis disabilità compresa, c'è chi ce la fa e c'è chi non ce la fa, quando ci capiti dentro mettici tutto del tuo e spera di essere uno di quelli che ce la fanno, anche perché se speri che sia la società ad aiutarti a farcela, attacchi, <ride> per come siamo messi adesso, per quanto si sta svegliando in qualche modo ma non ancora abbastanza. Perfetto, grazie Francesco per averci fatto questo ritratto a 360 gradi della tua, della tua famiglia alla fine. Poi entreremo anche nei discorsi nei rapporti con le altre famiglie, più avanti anche dei social, del racconto. Tornerei a Stefano Peiretti invece chiedendo invece il tuo concetto di famiglia. Cos'è per te una famiglia e uh, se hai incontrato e hai incontrato famiglie che vivono la disabilità in qualche modo, che impressione hai, hai avuto e come ti sei avvicinato? Io mi allineo molto al pensiero di Francesco e con quella bellissima frase scritta in quel libro che, che riporta, ecco, eh, che riporta, il, diciamo, i racconti, ecco, le fiave le, di, di Tommy. E, Famiglie, famiglie, è bello parlare di famiglie perché eh, vi è una pluralità di famiglie diverse in questa società e, e nuovamente bisogna saper vivere serenamente e soprattutto imparare ad includere. E purtroppo in questa società non, non c'è una totale inclusione delle, delle famiglie si parla sempre di famiglia tradizionale una parola che personalmente eh, voglio cancellare perché che cos'è la tradizione cioè perché continuare a parlare di tradizioni quando la società è in continuo divenire famiglie famiglie ce n'è un'infinità come dicevo prima e il saper condividere la vita e, e le difficoltà della vita stessa e già tutti insieme, è già essere famiglia. E già essere famiglia, come dice Francesco, e, ma soprattutto, ecco, è vero, uno non ce la fa oppure ce la fa impegnandosi al massimo, ma già solo l'impegnarsi a cercare di risolvere i problemi che di volta in volta ci, eh, ci si presentano davanti è già un, un passo in più verso quello che è avercela fatta basta, basta metterci il cuore, basta metterci la volontà e a quel punto è fatta e certo magari non raggiungerai un obiettivo stratosferico nella vita non risolverai tutti i tuoi problemi, eh, però credo che la forza dell'unione, di un'unione che, che è saldo in qualsiasi famiglia, è la forza che muove tutta, tutta la famiglia stessa per risolvere quel problema. E, io ho conosciuto in primis la famiglia di, di Alba e di Luca, con cui abbiamo fatto un evento lo scorso anno qui al Salone del Libro, sempre in Arena Piemonte, e, e abbiamo parlato di diversità e bullismo e discriminazioni, perché era importante passare dei concetti di, eh, di non solo di inclusività, ma anche di educazione all'empatia e educazione alle diversità. Una rieducazione, ecco, di chi eh, della nostra società, ecco. Se noi pensiamo alle discriminazioni in sé, ma parliamo anche solo di bullismo nei confronti, in questo caso oggi parliamo di disabilità e di diversità, credo che eh, al di là del. e comunque è una discriminazione attuare bullismo quindi chi è che perpetua ecco il l'atto da bullo è comunque una persona da rieducare e non tanto da additare e punire bisogna riprenderlo rifargli fare un percorso di educazione grazie grazie, grazie stefano allora, Francesco, eh, entriamo anche con te nel discorso discriminazioni, sempre legato alla tua famiglia. Com'è com il rapporto della vostra famiglia con le altre famiglie che non hanno magari figli con una disabilità? E avete subito discriminazioni? Come le avete affrontate? Puoi raccontarci qualche aneddoto anche che magari può essere interessante ed esemplificativo per i per il pubblico? Ma guarda, dirti che abbiamo subito discriminazioni dirette da altre famiglie ti direi una bugia, nel senso che noi comunque eh, non, eh, non abbiamo subito grandi discriminazioni dirette. Poi ovvio, nel momento in cui io ho faccio l'esempio più banale di tutti che poi in realtà è quello che ritorna nella vita di tutti nel momento in cui ho lo stallo con concessione sotto casa e ogni due per te devo chiamare i vigili quello è qualcuno che fa parte di un'altra famiglia e che mi sta discriminando Vado, quindi, questo alfine... è, già, è già un esempio calzante direi <ride> esatto, esattamente e... quindi no, io direi che in linea di massima eh, più che da... Eh, da altre famiglie che per quanto poi ognuno fa parte di una famiglia quindi alla fine sono altre famiglie la discriminazione arriva sì dalla, dalle abitudini della società, dalle, dalle cattive abitudini della società più che altro tornando a riprendere l'esempio del banalissimo del, dello stallo con concessione ma io sono convinto anche di una cosa facendo un piccolo passo indietro sul ragionamento che ciò che eh, diventa poi discriminatorio senza volerlo essere eh, sin da subito è ehm, l'atteggiamento che si ha nei confronti della disabilità eh, nel momento in cui si permette alla retorica di alzare un muro, adesso la spiego, nel momento in cui tu pensi che io sia un soldato, io o mio figlio, siamo dei soldati decorati che ce la facciamo benissimo, in quel momento lì quella è una caramellina zuccherosa che si ciuccia chi vuole de responsabilizzarsi inconsciamente anche, eh, perché non è che sono tutti cattivi, nel senso, non è che uno anche inconsciamente, nel momento in cui tu pensi che io sono un soldato decorato e ce la faccio da solo, in quello stesso momento ti giri di qualche grado dall'altra parte. Questa cosa alza il muro e nel momento in cui tu ti giri di qualche grado dall'altra parte, non guardi più nella mia direzione perché sei convinto che ce la faccio, che io sono abbastanza per quello che devo affrontare, non ti rendi conto veramente di quello che io vivo? Io perché o io in quanto disabile, e in quel momento lì, da quel momento lì non riesci a connetterti con ciò che io vivo. Conseguentemente lo ignori. Conseguentemente, ogni tuo passo potenzialmente, non conoscendo il mio mondo, perché non lo vedi avendo alzato questo, questo muro fatto di retorica, ogni tuo passo potenzialmente è una, una inconscia discriminazione. È un, è un concetto un po' complicato, però mi piace molto, cioè ci tengo molto perché sono convinto fermamente di questa cosa qua. No, no, è stato, è stato chiaro, direi, almeno io credo che abbiamo colto assolutamente quello, quello che volevi dire. E però a questo punto il problema è un altro. Come fare a evitare le discriminazioni o a fare sì di creare una cultura no, che contribuisca ad abbattere quel muro di retorica di cui parlavi tu Francesco. Qui la comunicazione fa molto. Stefano tu che sei uno scrittore, anche un attivista, perché comunque hai scritto il libro sul bullismo e non solo, secondo te qual è il segreto, che poi alla fine non deve essere un segreto perché esatto. è una pratica quotidiana, quale può essere la chiave per abbattere questo muro Credo... che, che poi era creato dai meccanismi che ci spiegava appunto Francesco? Credo che non esista un segreto. Eh, ciò che bisogna puntare è un'educazione, come dicevo prima, che deve partire sin dagli asili, sin dalle materne. Per quale motivo? Eh, da alcuni studi condotti anche a Roma di qualche anno fa ci sono tantissime maestre delle scuole eh, asili nido che iniziano già a dire guardate che i bambini sono già pieni di rabbia a quell'età, 2 due o tre anni sono degli studi che esistono e, e quindi nel momento in cui noi come scuola, come insegnanti come, eh, come persone attive anche sui social, penso a tutta l'attività eh, sui social di Francesco, di Luca, che trasmettono dei, dei messaggi positivi e che aiutano la nostra società a ragionare su un tema importante come quello della disabilità, allora a quel punto facciamo, rendiamo la nostra società cosciente di quello che c'è nel mondo e di quello che c'è all'interno della nostra società iniziamo a sensibilizzare sul tema sempre di più sul tema della disabilità ma anche delle diversità e quindi secondo me parte tutto eh, non solo da un'educazione in casa ma anche da un'educazione che deve venire dalle scuole in una sinergia tra scuola e famiglia perché eh, se no non si va da nessuna parte non si può pensare di educare un bambino solo a casa per, eh, parlando di diversità e di discriminazioni che si possono perpetrare nei confronti di persone diversamente abili eh, ma sopra... mi, viene, mi viene in mente qualche episodio che è capitato qualche mese fa su dei ragazzini che hanno in sedia a rotelle e che eh, sono stati bullizzati ma eh, l'attività sui social l'attività di, eh, di scrittura quello che fanno anche francesco e, eh, e luca sono delle attività importanti per poter sensibilizzare molto di più la nostra società eh, con un libro vero non si arriva in capo al mondo ma dobbiamo seminare dei semi di speranza nella nostra società bisogna saper arrivare nelle scuole e le scuole si devono fare anche promotori promotrici ecco, del, eh, di questi temi e vedevo eh, a pranzo che sono rientrato da, da mangiare vedevo una scolaresca eh, di bambini che avranno avuto 7 8 anni erano lì tutti seduti e c'era un eh, bambino in carrozzina. Ma voi dovevate vedere come i suoi compagni lo aiutavano a fare il pranzo al sacco. Era impressionante. E mi si è accesa una lampadina e ho detto, questa cosa la devo dire all'evento perché eh, sono dei messaggi di speranza che arrivano da quella che è l'innocenza dei bambini e soprattutto la spontaneità dei bambini a quell'età beh è bello che tu l'abbia detto che dovrebbe essere poi la, la normalità delle cose anche se il termine normale non è proprio appropriato eh, però era per rendere l'idea e allora ha introdotto un po' il tema della comunicazione dell'educazione e io lo giro lo riverso tutto su Francesco che ci dovrà raccontare perché hai deciso di diventare un influencer di questa tematica da adesso no? 80.000, mi sembra, follower su Instagram. Sì, sono 80.000 su, su Instagram e altrettanti Quindi, su Facebook. Com, com, perché? Come hai iniziato? Quando hai deciso di farlo? E come, come sei arrivato ad adesso ad essere un personaggio pubblico, se così possiamo chiamarti? Ma guarda, io in realtà non avevo queste mire, non, io realmente eh, avevo intenzione di cercare persone che, di attirare persone che ne sapessero di più di noi sulla disabilità per venire a capo di alcuni quesiti né più né meno. cercavo All'epoca era il 2016, eh, c'erano tante pagine Facebook, gruppi Facebook all'interno dei quali non si riunivano persone per scambiarsi idee, cose. Io puntavo a fare una, una cosa del genere. Eh, nel tempo la cosa dato che mi, mi viene bene di fare il pistola, io dico. Eh, nel, nel tempo le persone poi si sono un po' affezionate a questo nostro eh, giocare all'interno anche dei nostri contenuti. Eh, sono, sono arrivate sempre di più, si sono fermate, ma la cosa bella che poi ha fatto ha fatto. Di, ha fatto di fatto eh, di noi eh, influencer che poi è questo termine quando uno dice influencer sembra sempre che stia dicendo una, una parolaccia in realtà semplicemente eh, è, è l'influenzare no? che è quello che noi cerchiamo di fare la cosa bella è che eh, molti quando facciamo degli eventi o presentare il libro io chiedo sempre in quanti tra quelli presenti hanno direttamente a che fare con la disabilità e spesso e volentieri metà delle persone che sono lì, che sono venute a vederci, a sentirci, non hanno a che fare con la disabilità. E questa è una, una vittoria devastante del tono, del tono e del modo dell'assenza di retorica, di pietismo, perché la gente già ha i fatti suoi, se tu gli lanci addosso i fatti tuoi, quella li schiva, non li prende per vedere come sono, cucciolino poverino, quindi eh, la gente eh, arriva, si fa, si fa una risata, si, si intenerisce magari con gli occhioni di Tommy, perché no, e torna per riprovare la stessa emozione, che sia di divertimento o di, o di tenerezza, e a mano a mano poi si affeziona, rimane e viene poi coinvolta in quelli che sono dei, dei dibattiti, delle, delle cose che riguardano poi la, la disabilità. E questo secondo me è il modo giusto per eh, attirare persone e eh, educarle diciamo alla disabilità perché se tu prendi una persona, in Italia purtroppo in Italia e lo dico anche andando contro a me, nel senso se nessuno è lettore tutti sono scrittori, no? nessuno ascolta e tutti parlano, è così. E, e, e, e Ogni singola persona è così, quindi in, in Italia al momento mettere uno sulla sedia e dire adesso ti insegno quello che devi fare non funziona, a mio avviso, non funziona. Se lo coinvolgi in qualcosa di diverso e fai in modo fai in modo che lui sia, la persona sia convinta che il pensiero stia nascendo da dentro se stai, che non sei tu a insegnargli qualcosa, ma che ciò che ha visto gli ha fatto capire che allora, ed è qui che entrano, entrano in gioco i, i social con la loro leggerezza, e con, eh, ma la, situa la cosa deve essere gestita non salendo in cattedra, non salendo in cattedra, a meno che non ci siano dei temi importanti da affrontare o situazioni particolari sulle quali poi è giusto bastonare, anche a volte bastono su alcuni argomenti, però lì insomma poi è un po' il personaggio, no? del, del, un po' il ruento che alle volte eh, viene fuori. Però è così, ci va. bisogna fare le cose insieme alle persone, ecco, fare le cose insieme può essere secondo me la via maestra Influenzarli tornando all'inizio dell'influenza, ancora due domande su questo argomento. però brevissime, ti chiederei delle risposte un po' più rapide. Sì, perdonami, Io sono logoro, ma no, no, ci roba... mancherebbe perché stiamo anche avviandoci <ride> verso la conclusione. Volevo ancora toccare due argomenti: come la vive Tommy questa sua notorietà social? Eh, sarebbe da chiederglielo nel senso che eh, eh, Tommy, comunque, per eh, noi non abbiamo un, um, un reale metro di quanto Tommy sia cosciente di ciò che, che, che gli accade eh, diciamo che Tommy percepisce e di questo ne abbiamo un metro assoluto percepisce le emozioni quindi eh, l'amore, la felicità noi in casa siamo sereni, lui è sereno tutto questo crea un circolo vizioso di serenità e felicità lui è sereno quindi tutto quello che stiamo facendo finché lui è sereno va bene era proprio questa sì. la, la, la, la domanda sono stato e, breve eh, brevissimo, sono stato breve. perfetto e la seconda, <ride> che qui potremmo aprire un mondo però ti chiederei anche di essere altrettanto breve Avete, hai avuto a che fare con degli haters sui social? Eh, apri un mondo veramente, sì eh, ti, ti faccio un breve, una breve descrizione della tipologia di haters più che altro perché ovviamente da noi non è che non è che abbiamo gli haters della Ferragni che ci invidiano la vacanza, no? Nel senso, però, però in realtà, eh, dato che fondamentalmente gli sul social non è nient'altro che qualcuno che eh, si frustra del fatto che tu faccia qualcosa che lui non può, che tu, no, perché questo è l'ater fondamentalmente, noi abbiamo gli hater della nostra serenità. Ecco, spesso e volentieri ci capita, fortunatamente non così spesso, però ci capita di... Eh, di essere attaccati perché ostentiamo una felicità che stona con la condizione drammatica che viviamo. E a quel punto lì subentra il discorso del, del pietismo, no? perché chi vive la disabilità deve per forza vivere una situazione drammatica. Ok, ci sono dei momenti, dei picchi di drammaticità che vengono comunque condivisi anche quelli seppur comunque del curati, perché, edulcorati perché poi a un certo punto diventano affari nostri però eh, si, può, si, si può ridere essere sereni e felici anche con la disabilità io gli haters inizialmente ci rimanevo male, eh, concludo inizialmente ci rimanevo male quando si veniva accusati di qualcosa perché dicevo cavoli cosa stiamo sbagliando, cosa sto sbagliando ma perché adesso io sono diventato il re del ban facile io te la spiego una volta, se non la capisci ban, non mi interessa, tanto non non se sei haters non puoi portare nulla di buono né a me né agli altri che seguono questo percorso perfetto grazie allora hai, hai detto una parola parolina magica che è pietismo allora eh, il termine speciale riferito alla disabilità Francesco già fa un'espressione un po' contraddetta e cosa ne pensate? Io non dico nulla, eh, potrei anche io parlare dieci minuti, si può usare? Cioè vi senti, cioè, Francesco ti senti un papà speciale? Cioè, Tom, Tommy è un bambino speciale? E Stefano cosa ne pensi del termine speciale legato alla disabilità? Eh, forse che magari faccio parlare a Stefano un attimo sì, per, sì, sì, per fare un sì. po' di... Speciale, Alley. credo che tutti siamo speciali, ma soprattutto persone come Francesco e Luca e come i bambini, i loro figli, ecco, che, che accudiscono in una maniera eh, strabellissima perché all'interno delle loro famiglie eh, non c'è pietismo, ma c'è serenità, c'è amore, c'è anche divertimento perché. Eh, vedo, vedo che si ride, si scherza, ma anche questo è un modo di essere sereni, non solo nel, nel, nell'essere agitati quando eh, il bambino magari o oh, la bambina è, è in una situazione magari di salute non tanto bella. E penso quando, quando ad esempio qualche, eh, qualche tempo fa, eh, purtroppo... Tommy ha dovuto stare un po' di tempo in ospedale, ecco, mi ricordo ecco, eh, il messaggio eh, postato sui social da Francesco, dove ovviamente c'è la preoccupazione, eh, però eh, c'è sempre un ricambio in un modo o nell'altro, non solo la preoccupazione, ma anche la gioia di avere un figlio, eh, ma soprattutto di poter esserci che è, una, eh, è molto importante questa parola esserci, esserci vicino io ovviamente non so cosa Tommy o Alba percepiscano ma sicuramente percepiscono l'amore sicuramente percepiscono la vicinanza sicuramente percepiscono quella che è la serenità all'interno delle loro famiglie quindi per arrivare alla parola che hai detto tu speciali sì, Tommy e Alba sono due bambini speciali, come tutti i bambini speciali, ma soprattutto eh, noi qui adesso purtroppo Luca oggi non è potuto venire, eh, credo che ci siano due persone importanti che sono Francesco e Luca che ci possono insegnare davvero che cos'è essere speciali, perché affrontare... Tutti quanti, come dicevo, i genitori sono speciali perché nessuno ha il libretto di istruzione, ma loro sanno reinventarsi ogni giorno e, e questa è veramente una cosa straordinaria che ho potuto notare in loro due. Francesco, cosa ne pensi tu sull'argomento? Guarda, allora io per citare il buon Mughini, io aborro il termine speciale, ma guarda, questa te la riesco a fare veramente brevissima perché è davvero molto breve. Nel momento in cui tu definisci una persona speciale solo ed esclusivamente in, in virtù della sua disabilità, perché di questo stiamo parlando, no? i disabili sono persone speciali, perché danno tanto, perché insegnano molto, io te ne presento 30 di disabili a cui daresti una sberla appena aprono bocca, perché è così, ma perché sono, lì no, bisogna normalizzare, Scusate, ognuno una persona, uno è il nostro presidente, eh, io, <ride> <Okay>. <ride> Mauro, dopo, <ride> quindi nel momento in cui tu, questo termine me lo affibi semplicemente in quanto disabile tu stai mettendo l'accento non sulla mia persona ma sulla mia caratteristica, sulla mia disabilità, quindi mi stai etichettando e le etichette si mettono ai salami, questo è quello che io penso della parola speciale. È partito l'applauso, non so se lo senti, lo stai sentendo, <ride> è partito l'applauso, ok allora ci avviciniamo verso la conclusione e vi chiederei di riflettere su questa è una de, un po delle mie, non dico massima perché è brutto, non è una massima, però è un po' un punto fermo nella mia, nella mia storia e anche nel mio lavoro, perché alla fine io faccio il giornalista e mi occupo di tematiche sociali e della disabilità in particolare. Perché la disabilità deve essere considerata un valore, la disabilità, e non è la persona ad essere un valore. E la disabilità è una delle caratteristiche che compongono la variegato mondo delle persone. Quindi vedere la disabilità non come un valore in se stesso, ma una caratteristica della persona e è poi la persona a essere un valore. Cosa, cosa ne pensate? Sono assolutamente d'accordo e concludo qui il mio intervento. <ride> sì, concordo anch'io, chiaramente. Eh, non è solo la caratteristica e non è la caratteristica che ci rende in un modo o nell'altro speciali come dicevo prima eh, tutti quanti in un modo o nell'altro siamo diversi, tutti quanti in un modo o nell'altro manchiamo di qualcosa e quindi quello che è importante è valorizzare ciò che siamo realmente ma non come caratteristica ma L'essere noi stessi, perché essere noi stessi vuol dire esprimere tutto ciò che noi siamo, però posso solo vai, una cosa che eh, se, no, non me ne volere Stefano. Solo una cosa no. io. <ride> Beh, bello che su... ci siano punti di vista differenti <ride> su cui confrontarsi. Sì, no, vabbè, va, nel ma sul discorso io una cosa con su, la quale. Una cosa che non sono mai riuscito a, a, a comprendere, dico digerire, ma a comprendere, Insomma, è il fatto del, no, tutti siamo disabili in qualcosa. Io perché non la condivido questa cosa qua? Perché eh, per tutti siamo disabili in qualcosa perché tutti abbiamo delle cose che non sappiamo fare, però io, paragonare la mia incapacità di fare la calza quella di mio figlio a stare in piedi da solo, non ce la faccio, cioè nel senso, no, eh, la trovo... Io credo che... Eh, una delle cose dalle quali bisogna passare per il discorso inclusione, per far capire alla società è proprio eh, far capire che comunque la disabilità c'è, esiste e comprendendola, solo comprendendola appieno si può cercare in un modo o nell'altro, il discorso durerebbe un, un milione di ore quindi non lo affronto, si può cercare di creare inclusione perché finché noi siamo convinti che ognuno ha la sua disabilità secondo me siamo convinti della cosa sbagliata e non andiamo è, è vero che tutti siamo bravi in qualcosa o non bravi in qualcos'altro però insomma ci sono anche delle situazioni che invece è giusto riconoscere per quello che sono e solo riconoscendole veramente per quello che sono la società può no, formarsi intorno anche intorno a quelle situazioni perché altrimenti passerebbero in mezzo a tutte le altre questo è il mio pensiero partito un altro applauso nel frattempo stai facendo incetta di applausi okay, chiuderei potrei chiudere, potremmo chiudere qui con questa tua riflessione finale all'intervento direi solo un'ultimissima cosa che è una cosa importante anche riguardo il linguaggio il linguaggio ha una importanza fondamentale quindi è importante saperlo ma è, ed è anche attraverso l'azione di voi attivisti influencer che si può fare come te come luca ci sono altri nomi che mi vengono in mente marina cuollo sofia righetti valentina tomirotti sono persone con disabilità motorie che fanno anche molto su questo da questo punto di vista dobbiamo capire anche nel rapportarsi che certi termini sarebbero forse da eliminare dal nostro vocabolario tipo diversamente abile adesso è uscito prima però perché no, non si è diversi in un'abilità perché c'è prima di tutto la persona, quindi persona con disabilità sarebbe il termine, la terminologia da accettare a livello universale chiaro che poi ci sono sfumature, il discorso del linguaggio è molto, è molto complesso però è anche quello che cerchiamo come associazione Volumbrite di fare tutti i giorni con i nostri servizi dando spazio a, a tutte le realtà e alle persone che, che, ho, che fanno parte di, questo, di questa piccola parte piccola grande parte di mondo. Ok, ringraziamo Stefano Peiretti per grazie aver a voi. il padrone di casa perché ha no, invitato. Il <ride> padrone di casa e la regione Piemonte. E la regione Piemonte, giustamente, scusate, mi sono dimenticato. <ride> grazie a Francesco Cannadoro per la sua testimonianza. Grazie, grazie Francesco, grazie, a grazie a voi al pubblico. Io ringrazio solo. I membri della mia associazione che sono qui, Federico che sta facendo le riprese, il nostro presidente Mauro, Lillo con la polo bianca, Mattia, Federica e Anna che stanno facendo servizio civile da noi. Grazie, se volete siamo a disposizione anche adesso per fare due chiacchiere noi e non perdete l'appuntamento successivo che dirà Stefano. Che parlerò del mio ultimo libro sulla strage della Thyssen Group, eh, facendo memoria dei sette ragazzi che sono morti in quel tragico evento e, e quest'anno ricorre il quindicesimo anniversario. Okay, grazie, a dopo. Grazie. Salutiamo anche Luca Trapanese che non è già stato qui con noi, che però con l'anima la, è qui sicuramente. Con il quale Aldo. ci arriviamo. <ride> grazie a tutti e tutte. Grazie buon a Francesco. E buon Un abbraccio a te, Tommy e tutti quanti.